Buongiorno, oggi l'obiettivo sarà quello di risolvere insieme l'esercizio di laboratorio numero 9. Come di consueto direi di partire da Eclipse e vedere qual è la situazione da cui parto. Allora, tre packages, uno contenente il controller, uno dedicato al DAO, uno per il modello, a questo ormai siamo abituati. Diamo un run del main. Ciò che otteniamo è un'interfaccia grafica già implementata, molto semplice. Il nostro obiettivo sarà quello di lavorare sui grafi, creeremo grafi e eh, soprattutto li visiteremo questa volta. Cosa si aspetta l'utente? L'utente si aspetta di poter inserire un anno e cliccando su calcola confini si aspetta di ottenere le componenti connesse del grafo, il numero di componenti connesse e una lista di eh, nazioni vicino a ogni nazione il numero di nazioni ad essa confinante prima di una certa data Per quanto riguarda il secondo punto l'utente potrà scegliere una delle nazioni caricate cliccando su Trova tutti vicini troverà tutte le nazioni raggiungibili dalla nazione selezionata ovvero, per dirlo in linguaggio più tecnico troverà tutta la componente connessa tutte le nazioni della componente connessa eh, del grafo che, ha, eh, che contiene la nazione che l'utente ha inserito spero di essere stato chiaro eh, andando avanti comunque svilupperemo il codice insieme quindi tutto si chiarirà partiamo dal database che abbiamo a disposizione il database in questo caso è abbastanza semplice abbiamo una tabella country nella tabella country quello che ci aspettiamo ed è quello che troviamo sono tutte le eh, nazioni Abbiamo il nome abbreviato, un codice e il nome in luogo. L'altra tabella importante è Contiguity, quindi diciamo che country ci aspettiamo che saranno, eh, le saranno i vertici del nostro grafo. Contiguity invece prende, ci mostra eh, le nazioni che sono confinanti e una data e come sono confinanti. Mi spiego meglio. USA, Canada. ci aspettiamo siano confinanti eh, e qua abbiamo un tipo uno ci indica che queste due nazioni sono confinanti via terra e ciò che volevo far vedere all'utente sono appunto eh, le nazioni confinanti via terra. Qua quindi grazie a questo database abbiamo già eh, in qualche modo esplicitato eh, gli archi del nostro grafo. Direi che possiamo tornare ad Eclipse e possiamo vedere come il mondo relazionale viene espresso nel mondo oggetti. Passiamo al modello. Partiamo da border. Border, o meglio, partiamo da country, ha decisamente più senso. Country ovviamente eh, rappresenta la nazione. I campi sono quelli che ho già detto. Abbiamo un costruttore che prende questi campi. Abbiamo dei getter dei setter. Abbiamo hashcode equals, come ormai. Eh, di consueto abbiamo un toString personalizzato e un compareTo per poter appunto confrontare, eh, comparare due oggetti country li compariamo con il nome stateName. A questo punto posso passare a ciò che volevo far vedere prima ovvero boder. Boder prende appunto come parametri due countries ha eh, un costruttore ovviamente due parametri c1 e c2 i getter i setter hashcode equals e un toString quindi tutto molto standard oltre a ciò sappiamo che possiamo avere il problema dell'identity eh, di identità ovvero l'identity problem quindi abbiamo un country id map molto semplice anche in questo caso ci basiamo su una mappa intero e eh, appunto country cosa facciamo? abbiamo un metodo che, eh, ovvero due metodi un metodo get che prende come parametro il country code eh, essendo chiave primaria non abbiamo dubbi possiamo fare map.get country code oppure abbiamo un altro get eh, un pochino più interessante passiamo country a questo get e ci eh, chiediamo sempre la solita cosa ciò che c'è a country get code. se ciò che c'è è nulla vuol dire che in realtà l'elemento non è ancora inserito lo inseriamo e ritorniamo country altrimenti se c'era già qualcosa ritorniamo old il put ovviamente è un semplice put questi sono gli elementi a cui ormai siamo uh, soliti direi che per quanto riguarda il modello per adesso ci possiamo fermare qua poi ci sarà il modello vero proprio e eh, sarà su ciò che eh, ci con concentreremo, scusate di più. Passiamo al DAO, il DAO lo commenterò solo. Abbiamo questa classe Borders DAO. Andiamo a interfacciarci col DAO. Cosa vogliamo fare? Nel primo metodo caricare tutte eh, le nazioni, ci portiamo dietro la nostra ID map per evitare appunto il problema di identità scriviamo la stringa sql da qui in poi sappiamo tutto a memoria ormai l'abbiamo fatto diverse volte eh, selezioniamo tutti i dati che ci servono da country e ordiniamo per lo stato abbreviato va bene ci basiamo su connect l'abbiamo visto tante volte connect è appunto eh, implementa il connection pool il concetto di con, eh, connection pooling eseguiamo la query ci salviamo i country eh, aggiungiamo result ovviamente passando attraverso il get di cui abbiamo già parlato chiudiamo la connessione e ritorniamo cosa ci serve ancora? ci servono le coppie ovvero quelli che in futuro saranno i nostri edges passiamo calcio di map e l'anno a questo punto ha senso che noi l'anno consideriamo tutti gli anni quindi cosa chiediamo nella stringa SQL? chiediamo lo stato numero 1, stato numero 2 da continuity dove il con type è 1, perché vogliamo solo stati confinanti via terra, e continuity here è minore di dell'anno specificato eh, dall'utente. Quindi una volta specificato l'anno, eh, cliccando appunto sul eh, eh, bottone eh, che ha a disposizione l'utente, noi andremo a, eh, a caricarci tutti questi, tutti questi dati. Come sempre connessione aperta, prepare statement, eh, mettiamo il SQL Injection, questo l'abbiamo detto tante volte, nulla di più, qua c'è un check aggiuntivo, se c1 è diverso da null, c2 è diverso da null, allora possiamo aggiungere il nuovo border, eh, altrimenti c'è un errore di skipping, abbiamo saltato un valore, però nulla di importante. E questo è in sostanza il TAO, come sempre abbiamo a disposizione una, una classe di test per la connessione una classe eh, di testi invece per eh, il DAO. Cosa andiamo a fare adesso? Tutto il gioco, in questo caso, è nel modello. Partiamo. Per DAO, cosa eh, ci serve appunto? Un DAO, una uh, lista di countries, una country map e un simple graph. Ma uh, pian, piano, pian piano adesso vedremo tutti questi elementi il modello ovviamente nel costruttore si sì, crea un oggetto DAO il primo metodo che implementeremo insieme è createGraph e che prende come eh, parametro un anno Partiamo. allora country id map ce la creiamo quindi new country id map e fino a qua tutto. abbiamo già un errore Quali sono? Le prendiamo da botter, Dow, punto, load. Ce la posso fare, ok. A questo punto, list di poter, i confini quali sono? Anche in questo caso ci basiamo su potters Dow. e andiamo a. A fare un get di country pairs Country di map E l'anno è l'anno che ha appunto selezionato l'utente Ci chiediamo subito Se confini Is empty, Allora Lanciamo un'eccezione perché c'è qualcosa che non va Runtime Exception No Country for specified year ok a questo punto ci dobbiamo creare un, un, un uh, grafo che cosa scegliamo ormai dovremmo essere uh, sicuri su cosa scegliere scegliamo un simple graph Possiamo okay, possiamo fare così cosa ci serve default, default edge.class e abbiamo discusso nello scorso laboratorio che cos'è un simple graph se andiamo su jgraphp.org abbiamo tutta la documentazione tutti i javadoc un simple graph è un graph undirected eh, che non contiene loops che non contiene eh, multiple edges ed è proprio ciò che serve a noi a questo punto dobbiamo farci qualcosa quindi partiamo a ciclare sui border e in un colpo solo possiamo riempire tutto il grafo e ciò è dato appunto dalla struttura in questo caso di nuovo particolarmente fortunata del database di graph.add vertex possiamo fare P get c1 graph.addWealthEx get c2 ovviamente così e poi possiamo già aggiungere anche l'edge facendo addedge quale sarà l'edge che è, mi interessa? p get c1 P.get C2 Molto bene Qua c'è una parentesi sbagliata Sistemiamo subito E ci siamo A questo punto possiamo metterci una stampa Questo possiamo farlo Più che altro per noi E ci scriviamo Insediti per cento di Vertici 100 di archi. E andiamo a capo. E li prendiamo da graph. Vertex, uh, vertex set, che fondo. Grandezza size. Possiamo ordinare qua, eh, ovviamente volevo un format. Ok. Possiamo ordinare le countries, quindi partiamo a fare così: ci serve un array list. Innanzitutto, con che cosa? Con set Qui abbiamo sicuramente tutte le nazioni usando collection punto so sappiamo come eh, andare a ordinarle quindi abbiamo il compare quindi è comparable eh, country quindi siamo a posto io direi che così facendo abbiamo già ottenuto il nostro grafo e fino a qua ci siamo cosa possiamo fare adesso ci servirà un pro get countries possiamo implementarlo, in questo caso è molto semplice sappiamo che se countries è null allora ce lo creiamo e lo ritorniamo nuovo di pacca arraylist di country scritto così ok E poi ritorniamo Countries E uh, di nuovo Anche questo metodo In questo caso molto semplice è implementato Passiamo a qualcosa di un po' più complesso GetCountryCounts Cosa vogliamo ottenere? O meglio, cosa vuole ottenere l'utente? L'utente vuole ottenere Una lista In cui Possa vedere Una nazione E' vicino quanti? nazioni sono ad essa eh, collegata non ci troviamo più porre dei problemi per l'anno perché quelli che tutti eh, le, eh, eh, i borders che non rispecchiano l'età data dall'utente ce li siamo già tolti perché non li abbiamo caricati quindi partiamo chiedendoci se il grafo è null ovviamente tutto ciò non ha senso quindi possiamo lanciare un'eccezione Grafo non esistente Ok Altrimenti cosa ci serve? Noi vogliamo una struttura dati fatta così Country E vicino un integer Che ci va a dire appunto quanti vicini abbiamo Vicini via terra New hash map Possiamo implementarla così Country e integer ok cicliamo country country in graph Punto. Text set cicliamo da tutte le countries abbiamo stats ci mettiamo che cosa c'era un put Mettiamo quindi country come prendiamo il valore eh, beh, che cosa rappresenta? Cosa rappresentano i vicini? Noi avremo un tot di archi che vanno ai vicini quindi per sapere quanti vicini abbiamo basta contare gli archi e quindi ci chiediamo qual è graph.degree of country e così già sappiamo in automatico quanti saranno i nostri vicini A questo punto dobbiamo ritornare, non null, altrimenti tutto il lavoro non ha significato, ritorniamo stats. Anche per questo metodo direi che siamo a posto. Passiamo al metodo successivo, get number of connected components, perché l'utente, come vi ho detto prima, vuole sapere quante sono le componenti connesse uh, del nostro grafo. Quindi, partiamo sempre con lo stesso controllo e quindi questo possiamo copiaccio palo palo se il grafo ha nullo eh, non ce l'abbiamo, diciamo che il grafo non esiste ma altrimenti possiamo basarci su connectivity inspector che ci rende tutto molto facile, di che cosa? dobbiamo specificare country e edge in questo caso è default edge Appunto, new di con la minuscola inspector chiamiamo country e default edge deve sapere su cosa lavorare. Noi abbiamo il nostro grafo Ok, dovremmo esserci a questo punto. Diventa tutto molto facile perché è sufficiente ritornare, prendiamo l'oggetto C, il Connectivity Inspector, e abbiamo un metodo ConnectedSetSets, ok? Noi però ci serve la dimensione, ok? Ci serve la dimensione delle componenti connesse, quanti componenti connesse abbiamo e anche questo direi che è stato implementato quindi per quanto riguarda la prima parte di questo laboratorio abbiamo concluso possiamo spostarci ora a implementare i metodi relativi alla seconda parte allora vi spiego in breve come ci muoveremo dobbiamo implementare questo metodo getReachableCountries noi vogliamo eh, andare a trovare tutte le eh, countries che sono appunto raggiungibili da una selected country Proveremo a farlo in più modi diversi, ci baseremo su eh, delle funzioni, dei metodi che chiamiamo display all neighbors, però una volta implementiamo tutto in modo iterativo, una volta ci basiamo su jgrapht e un'altra volta invece andiamo a fare un ragionamento di tipo ricorsivo. Partiamo con questo metodo, quindi molto generale, che si baserà su altri metodi appunto privati che definiamo qua sotto ovviamente ne passerebbe uno noi per allenamento li implementiamo tutti allora ovviamente se nel dot set non c'è la uh, selected country allora di nuovo siamo di fronte a un problema Quindi, throw new runtime exception selected country not in the graph. Ok, sono appassionato della O maiuscola evidentemente oggi. Ok, cosa ci serve? Noi vogliamo a andare a ritornare una lista country, quindi list country, che chiamiamo V-Countries. Allora, cosa andiamo a fare? Semplicemente in questo metodo, molto di alto livello, andiamo a basarci su uh, display all neighbors. Partiamo magari dalla versione interattiva, come è successo qua, ma poco importa, e andiamo a stampare stampiamo eh, in questo metodo questo è, ovviamente lo facciamo a scopo di debug nulla più reachable countries in questo caso quanto saranno? reachable countries .size ok, è così eh, vogliamo sapere quanti sono le reachable country eh, usando questo primo metodo, display all neighbors. Iterative. Ovviamente, cambiando metodo, il numero di eh, countries raggiungibile non può cambiare. Quindi, a questo punto possiamo andare a riscrivere reachable countries, andando però questa volta a utilizzare il metodo g graph t di country ok eh, a questo punto ristampiamo la stessa stringa e questo lo facciamo giusto perché eh, vogliamo appunto implementare più metodi che facciano la stessa cosa, in maniera diversa, e ciò che ci aspettiamo è che qua avremo una stampa che ci conferma ciò. Quindi che ci conferma che tutto sia andato a buon fine. Neighbors, l'ultimo che ci manca è quello Recursive. Selected. Country. Ok. Ci manca solo più l'ultima stampa. Quello che ritorneremo all'utente sarà l'ultimo. Dice Countries, che in questo caso è quello che deriva da eh, il metodo ricorsivo. Molto bene, abbiamo parlato tanto e fatto poco fino adesso, è tempo di partire, direi di partire con la versione iterativa, allora, mi creo due liste, quella dei eh, nodi visitati e quella dei nodi da visitare, quindi list di country. Visited qual è new checklist, ad esempio country. I visitati mi mancano quelli da visitare. Quali sono? To be visited. Quale? Sono due liste una per i nodi visitati e una per i nodi da visitare in visited andiamo ad aggiungere selected selected country perché da qui partiremo e quindi questo eh, sarà il primo nodo visitato aggiungo adesso i vertici da visitare tutti i vertici collegati a quello inserito ovvero tu visited cosa andiamo ad aggiungere? facciamo un add all add all graph e ci prendiamo una neighbor list of dobbiamo graph. e dobbiamo partire da selected selected country c'è un errore probabilmente in to be visited io ho messo una maiuscola Qua no, seguiamo la convenzione to be visited. Ci siamo a questo punto. Abbiamo aggiunto eh, tutto. Possiamo iniziare a ciclare, quindi questo è un metodo iterativo. Avremo while, eccolo qua. Se to be visited, esempi e ci metto una bella negazione avanti, ovvero se to be visited non è. Empty, avremo ancora qualcosa da visitare quindi ci prendiamo una country non qua, qua, country temporanea e prendiamo da to be visited remove 0. Sappiamo che possiamo farlo perché appunto to be visited non è empty. A questo punto aggiungo il nodo alla lista di quelli visitati quindi visited.add. Temp, ok, poi ottengo tutti i vicini di un nodo, quindi list, country, lista dei vicini, uguale, graphs, punto, neighbor, list of graph, quali sono i vicini? Sono i vicini di chi soprattutto? Di temp. Ok, a questo punto, di nuovo. Da questa lista tutti quelli che ho già visitato quindi lista dei vicini rimuovo tutti chi? tutti coloro che sono già stati visitati quindi tu i visited eh, anzi sto dicendo una scemenza vado a rimuovere tutti quelli visitati quindi punto visited e quelli che sai già che devi visitare. Quindi, lista dei vicini. Punto, remove dei tu. Ok, a questo punto aggiungo i rimanenti alla coda di quelli che devo visitare. quindi sicuro che questi sono proprio i vicini che mi eh, mancano ovviamente non è un all, noto all all, all all a questo punto una volta andremo avanti finché to be visited non sarà eh, vuota, dal momento che eh, to be visited sarà vuota cosa ritorniamo? andiamo a ritornare visited ok questi sei passaggi abbiamo risolto, l'abbiamo fatto in modo iterativo, però ovviamente non è l'unico modo per farlo. Un altro modo è quello di utilizzare la eh, libreria jgraph A questo punto possiamo partire. Cos'è che vogliamo fare? Stiamo facendo una visita in profondità, quindi possiamo farlo utilizzando appunto eh, la libreria. Partiamo definendoci Ciò che vogliamo ottenere, una lista di uh, countries, quindi visited, uguale new list di country. Molto bene. A questo punto possiamo quindi usare un depth first iterator, quindi graph iterator. Di che cosa ci serve country e default edge default edge facciamo una visita in profondità ci serve quindi un depth first iterator country e default edge con che cosa graph e selected country ok dovremmo esserci partiremo quindi eh, il nostro iteratore partirà da selected country eh, girerà in graph quindi abbiamo espresso tutto ciò che volevamo a questo punto while dfv.ans next cosa facciamo semplicemente lo aggiungiamo a visited quindi add tfv.next ritorniamo direttamente a visited basandoci sulla libreria in questo caso è stato tutto molto rapido perché appunto tutta la complessità della visita in profondità la fa il nostro iteratore ultimo metodo che vedremo per implementare la stessa funzionalità è quello di utilizzare una funzione ricorsiva. Come sempre, una funzione ricorsiva ha un suo wrapper che imposta la ricorsione e poi una funzione ricorsiva vera e propria. Cosa ci serve? Eh, cosa vogliamo restituire? Una lista di country che chiamiamo come sempre visited. New Linked List di country. Ok? Possiamo partire con la visita ricorsiva. Abbiamo una, un metodo ricursive visit che andremo a implementare, però cosa eh, vorrà questo metodo? Un punto di partenza e un vettore in cui inserire appunto ciò che abbiamo già visitato. Ritorneremo a questo punto visited che sarà completo. Cosa facciamo in questa funzione, in questo metodo ricorsivo? Quello che facciamo sempre è dire visited.addn, ovvero andiamo ad aggiungere la nostra città. Noi partiamo da Selected Country. Selected Country all'inizio sarà aggiunta a Visited, sarà la prima nazione a essere inserita. Da qui in poi ci basta fare un for. Quindi country. C in dove do dobbiamo ciclare? Nei vicini, appunto, della eh, nazione in cui siamo. Quindi, .list of vediamo il nostro grafo e eh, la città in questione, la nazione in questione, scusate, è, è È un for. Quindi, adesso ci chiediamo se non è vero che visited già contiene C se già lo contenesse eh, non avrebbe alcun senso procedere di nuovo Recursive Visited Visite, scusate C Visited ciò che non dobbiamo fare in questo caso è il backtrack non c'è nessuna necessità di farlo noi eh, cicliamo tra appunto Enable list eh, della nazione in questione vogliamo fare una visita in profondità quindi Uh, se la prima città, che la prima scusate, nazione che non è stata ancora visitata andiamo a visitarla, poi visiteremo tutti i suoi vicini ovviamente evitando quelli che già abbiamo visitato però nessun bisogno di fare backtrack a questo punto tutti i metodi che uh, ci servivano sono stati implementati questo era il grosso uh, del laboratorio possiamo fare un test sul modello in cui vado a creare il grafo relativo al 2000, quindi uso create graph in questa classe di test, poi mi faccio dare da tutte le countries e eh, mi faccio stampare quante nazioni ho trovato, il numero di componenti connesse andando a testare get number of connected components, get country counts, quindi eh, le stats, che è questa mappa che ci darà l'informazione di country e quanti vicini, data, la data, vicini sempre via terra e poi mi creo una country, ad esempio l'argentina e vado a vedere cosa riesco a raggiungere dall'argentina ci sarà una stampa in più perché andando a eh, chiamare get reachable countries get reachable countries l'abbiamo implementato qua così e facciamo fare tre stampe usando i tre metodi noi vorremmo poter vedere che le reachable countries sono sempre ovviamente le stesse o almeno il numero è sempre lo stesso che già eh, essendo largo il numero di countries che eh, potremmo visitare è già un buon indice di eh, corretto funzionamento possiamo dare un run di ciò ok, cerchiamo di capirci qualcosa partiamo con inseriti 173 vertici trovate 173 eh, nazioni e questo eh, è buono. Numero di componenti connesse, 5, nessun problema. Ora vediamo per ogni nazione il numero di eh, nazioni eh, vicine per la data, che in questo caso l'anno, meglio dire 2000. Qua abbiamo tutta la lista, in fondo abbiamo le tre stampe, reachable countries, 22, 22 e 22, quindi con metodi che abbiamo implementato il risultato per fortuna è sempre stato eh, il medesimo ovvero siamo sempre riusciti partendo da una eh, nazione a raggiungere eh, le altre 21 che ad esse sono collegate e che fanno parte di questa componente connessa è giusto che sia solo 22 è un numero piccolo ma non ci aspettavamo appunto di raggiungere tutte 173 mi pare le nazioni perché le componenti connesse sono 5 e evidentemente la componente connessa dall'Argentina, eh, che contiene l'Argentina, è formata da 22 nazioni. A questo punto eh, possiamo passare al controller, che commenterò solo brevemente, perché eh, la difficoltà ormai l'abbiamo oltrepassata. Abbiamo un metodo do calcola confini, che pulisce l'interfaccia, va a recuperarsi l'anno, se è minore del 1816 o maggiore di eh, 2016 chiediamo di inserire un anno corretto eh, prendiamo le eccezioni che possono uscire da parSynth eh, a questo punto Model Credit Graph dato l'anno ci facciamo dare dal modello tutte le nazioni, le aggiungiamo al combo box nazione che abbiamo Numero di componenti connesse, stampiamo semplicemente quello che ho già fatto nella classe di test, il numero di componenti connesse, ci facciamo dare la mappa che ci serve, stampiamo le info che abbiamo già visto qua sotto e nulla di più. Per quanto riguarda l'azzo metodo, tu trova tutti i vicini, puliamo l'interfaccia, se il combo box appunto è vuoto vuol dire che il grafo è vuoto. Poi, Selected Country, andiamo a prendere eh, l'item selezionato dal eh, nostro utente Se Selected Country è nulla, chiediamo di eh, iniziare eh, da una data eh, azione Siamo in try-catch, qua non abbiamo messo dei return, facciamo tutto in try-catch eh, Ovviamente se, eh, come abbiamo scritto qua in commento, in commento scusate se le eh, nazioni sono inserite nel combo box quando il grafo è creato eh, non dovremmo mai avere dei problemi. A questo punto eh, andiamo a ciclare sulle DigiPol Countries che abbiamo ottenuto da, eh, grazie a countries in questo caso andiamo a eh, ritrovare quelle col metodo eh, ricorsivo perché è l'ultimo che abbiamo utilizzato. Ovviamente non cambierebbe nulla con eh, gli altri metodi e stampiamo, quindi nulla di più possiamo andare a testare la nostra applicazione ok, anno, possiamo mettere 1996 calcolo i confini, ok eh, 5 componenti connesse e qua tutte le informazioni che ci servivano il combo box dovrebbe essere popolato, così è possiamo scegliere la Danimarca trova tutti i vicini dalla Danimarca possiamo raggiungere via terra tutta una serie di eh, stati sono davvero tanti e, è, eh, e questo è il risultato della visita in profondità del nostro, del nostro grafo io direi che per questo laboratorio è tutto abbiamo lavorato eh, sui grafi come già nello scorso Uh, laboratorio, questa volta abbiamo dato meno peso alla uh, creazione del grafo stesso abbiamo dato più peso alla ricerca delle componenti connesse, uh, al, alla visita uh, del grafo uh, direi che le difficoltà, le altre difficoltà sono circa costanti in questo caso appunto il DAO che uh, ci fa compagnia in tutti i laboratori ormai sappiamo implementarlo Lato controllore semplice, come sempre andiamo a valutare le problematiche che possono uscire da uh, un cavetto, uno scorretto utilizzo dell'applicazione da parte dell'utente. Direi che uh, abbiamo terminato, al prossimo laboratorio.